Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Numagno e oggi siamo qui in questo bellissimo sfondo di un, um, di un bosco perché oggi andiamo proprio a parlare di un tema che te, è parte molto molto molto bello, molto molto importante e voglio dedicare proprio questa mezz'oretta per parlare di questo tema e che sto eh, che, che insieme questo tema insieme al progetto che sto inventando io, Sergio, sto pensando di dare a questo progetto il nome Studio con YouTube, perché eh, sinceramente in questi video voi apprenderete, io apprenderò e visto che sono cose che si studiano, secondo me, mi servono anche a me per studiare. E quindi faccio due cose contemporaneamente, cioè eh, studio <ride> con YouTube, cioè, studio. cioè invece di studiare sul libro e ripetere all allo specchio, oppure a mia madre, ripeto a voi spettatori, che mi esce meglio. E perché è più divertente, e così faccio pure all'intero, questo faccio finta che invece della professoressa è un uno studioso che è scritto al mio canale YouTube. Questo è un po' quello che sappiamo pensano di fare e allora ehm, in, cominciamo con un tema molto molto molto bello di educazione civica eh, che parla proprio eh, dell'articolo no, insieme proprio all'articolo 9 della Costituzione Italiana tutti sappiamo che la Costituzione Italiana è un po' con tutte quelle leggi che fanno parte di un che si basa all'unosol stato. E... E questo è un po' adesso, qualche minuto e incominciamo. Vi lascio questo bellissimo sfondo. Ok, ragazzi, iniziamo. E eh, questa bella musichetta di sistema tipo un po' meno spagnola. Forse la cambio. Eh sì, forse non è il tema. questa Però è molto divertente ed è pure bella. Sempre. Sempre. che sia giusta allora la Repubblica Italiana promuove lo sviluppo promuove lo sviluppo e, e la ricerca scientifica e tecnica la Repubblica Italiana tutela il paesaggio e la Repubblica Italiana tutela il patrimonio artistico della nazione parole molto molto belle e, e, molto molto bene fanno pure riflettere perché questo qua è il dovere di ogni italiano di un italiano questo articolo dove, dove i padri costituenti hanno affermato l'importanza dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica hanno dichiarato che il patrimonio artistico ambientale e la testimonianza nella storia, che eh, deve essere lasciato in eredità per le nuove generazioni. Quindi io, Bruno Magno, tu, spettatore, eh, Tizio Caio, ti lascio in eredità tutto questo bel paesaggio, Colosseo, queste, tutto questo bel paesaggio. Tutelare il patrimonio culturale e ambientale significa proteggerlo, e difenderlo dalla distruzione e valorizzare significare promuovere la conoscenza e promuovere la conoscenza sapete cosa significa promuovere il, turis il turismo Ed è quello che voglio fare io voglio promuovere la conoscenza e promuovere gli iscritti <ride> vabbè qualche botta ci vuole sempre l'Italia ha un vastissimo ma vastissimo proprio patrimonio culturale bello bello bello bello cioè, perché wow. in Italia fiorirono molte molte civiltà ma tante tante tante tante molte civiltà fiorirono in Italia tra cui per esempio quella dei Romani, che tutti conosciamo bene, chi è appassionato dell'antica della, dell Roma, ma tutti, grazie ai documentari su Focus, conosciamo la bellissima arte romana, greca. E, e, quindi, l'Italia ha un vasto patrimonio culturale, perché come ho detto l'Italia nasce proprio tante ehm, nascono tante civiltà in Italia e, la, e pensate che il 18% è sotto la tutela dello Stato italiano il patrimonio culturale l'insieme dei beni l'importanza importanza storica estetica e la gestione pensate un po' è affidata al Ministero dei beni del turismo che collabora ma stretto a braccetto come si dice almeno si pensa um, che collabora almeno dovrebbe con il ministero delle politiche ambientali tutti i vari ministeriati e tutti i ministeri per le politiche green tutti i vari ministeri così belli belli belli belli questo e il patrimonio, quindi ambientale, e come ho già detto, è gestito facendo sotto la tutela dello Stato. E l'Italia, pensate un po', ha la maggiore vanità di ecosistemi, il rischio naturale, osi dove è più vita la caccia. Pensate un po', questo è un po' di una curiosità. Il più antico è quello del Gran Paradiso, che è stato donato dai Savoia nel 1922. I parchi nazionali protetti. Allora esistono dei, dei parchi nazionali che sono protetti. Come ad esempio quello vicino qui a noi, del parco nazionale del, del Gran Paradiso, oppure il parco nazionale del, dell'Azbozio Molise, oppure il parco nazionale delle Piove Tosco e che ha 10.000 metri quadri che è formato 10.0 metri quadri, di aree protette dove è proibita la caccia e dove è proprio destinato al turismo. E come dicevamo prima, il turismo è, è uguale valorizzare e promuovere la conoscenza. I siti, ora parliamo dei siti patrimonio dell'umanità, tra cui adesso stiamo vedendo in figura il Colosseo. Abbiamo visto prima nella rappresentazione che ho fatto sul rigore qualche tempo fa adesso non mi ritrovo più e eh. ehm. Eh, i siti patrimoniali dell'umanità nel 1972 180 paesi del mondo hanno adottato la convenzione sul patrimonio mondiale culturale naturale culturale alla base del concetto di patrimonio mondiale c'è e c'era l'idea che beni appartenessero a tutte le popolazioni del mondo cioè che ogni popolazione ha diritto ad andare a vedere, per esempio, il Colosseo. Cioè, quindi non è che io mi sveglio la mattina e dico eh, eh, i, i francesi non possono più venire, non possono più entrare a pezzi di Spagna. No, questo non è possibile, perché 180 paesi, tra cui fa parte l'Italia, hanno adottato la Convenzione sul Patrimonio Mondiale e Culturale. Hanno un volo universale e l'UNESCO li protegge l'UNESCO ha le su sue missioni di proteggere, tutelare e trasmettere alle generazioni future. E eh, i siti di Unesco sono riconosciuti in tutto il mondo sono, c sono 1121, di cui 55 italiani signori, che insieme alla Cina si coronano al primo posto, cioè noi siamo il primo paese con più di 55, um, 55 cose belle che sono state riconosciute dall'UNESCO e eh, ma chi a parte l'UNESCO? Chi li protegge queste cose? Chi le tutela? A parte il ministero le mesi, dello Stato e tutto il resto. Sono proprio delle associazioni che tutelano il patrimonio culturale e ambientale. Tra cui c'è StarFai, il fondamento italiano, che credo che lo conoscono tutti, solo per. La pubblicità da, della Rai che faceva l'autunno che faceva vedere che le persone andavano le, uh, a uh, vedere i grandi perché proprio il Fai è una fondazione senza fini di lucro Che nasce nel 1975 eh, per valorizzare il patrimonio artistico culturale attraverso il restauro. E pensate un po', è sempre il Fai ci permette di andare a vedere certi. È um, in autunno, mi sembra. Certe eh, cose che non possono essere visibili al pubblico tutto l'anno Cioè per esempio Grazie al file Io ad autunno in certe giornate Posso andare a vedere gratuitamente eh, I giardini del Quirinale Ho fatto un esempio a caso Poi esiste il WWF Che eh, conosciamo tutti per gli zaino Oppure per tutti i, i gadget che vendono E che uno dei suoi principali obiettivi È salvare dalle estinzioni Molti animali vegetali, tra cui il panda che è il simbolo, io questa cosa mi ricordo e la so, che il panda hanno messo il simbolo perché è stato, è stato il primo animale che è stato salvato, è stato trasportato dal, da, cioè è stato salvato dal, cioè dalla morte e poi è stato trasportato nel, nel, nel, nell'orzo di Inghilterra, mi sembra, se non mi sbaglio. Poi abbiamo lega che protegge la flora e la fauna e lotta contro gli sprechi. Gli sprechi Uh, e lotta per l'energia verde cioè aspettate, aspettate un attimo andiamo a rimanere precedente questo paesino qua legalmente vuole che ci vuole energia elettrica non deve cioè, si deve rimanere nel senso del carbone però non cioè, dobbiamo passare dalle candele all'energia, però l'energia pulita quindi la costituzione afferma che la repubblica deve tutelare e valorizzare il patrimonio culturale i beni eh, e il patrimonio ambientale riceve oppure le osi tramite le associazioni fa il legame e tutto il resto e adesso qua abbiamo finito il prossimo video che faremo sarà sull'agenda 2030, gli obiettivi 1 e 2, cioè sconfiggere la povertà e la fame. Io vi lascio, ciao ciao.